Il caffè viene preparato al momento, versato in un termos e portato al quinto reparto del carcere di Voghera. È la mattina del 20 marzo 1986 e il detenuto che sta per fare colazione, Michele Sindona, un finanziere siciliano un tempo potentissimo ora caduto in disgrazia, due giorni prima è stato condannato all'ergastolo. Sindona versa il caffè in un bicchiere di plastica. Contrariamente al solito, non lo beve in cella sotto gli occhi delle guardie, ma entra in bagno, dove sparisce alla vista degli agenti per qualche secondo. Quando esce barcolla e ripete due volte, mi hanno avvelenato, mi hanno avvelenato. Poi si accascia sul letto. Viene portato in ospedale dove muore due giorni dopo. Quel caffè era un caffè al cianuro. Secondo le inchieste e le ricostruzioni, quello di Sindona è stato un suicidio mascherato da omicidio. Con un colpo di teatro beffardo saluta questa terra un personaggio scaltro, ambiguo, compromesso con la criminalità. Michele Sindona, la tessera numero 501 della loggia massonica P2. Eccoci, cominciamo, abbiamo cominciato con l'inizio della puntata di cui si fa l'Italia eh, a cui si ispira questo, questo incontro, una puntata sulla P2 e sulla figura di Tinan Selmi, che appunto la P2 ha cercato di indagare e di scoprire e prima di cominciare però dobbiamo fare partire la sigla Sì, diciamo, sono come, molto scaravanti, l'abbiamo la sempre fatto Eccola qua io sono Lorenzo Pagliasto, io sono Lorenzo Varavate e questo è qui si fa l'Italia. Eccoci, dovevamo farlo per, se non altro, per continuità con le altre serate. Esatto. Assolutamente. Grazie davvero di essere qui, grazie al circolo che ci ospita. Questa è la seconda uh, tappa di un ciclo di quattro incontri. A marzo, il 16 marzo, data importante della nostra storia, parleremo di Aldo Moro, del caso Moro, nell'anniversario della strage di Via Fani. e poi ad aprile ci sarà l'ultima serata, l'ultimo incontro, parleremo della strage di Bologna del 2 agosto 80, una delle puntate della seconda stagione in cui si fa l'Italia. Abbiamo cominciato questa, uh, questa serata raccontando la fine del, del, del, della vita, dell'esistenza di questo, questo signore che vediamo anche qua, eh, Michele Sindona, eh, uno, uno dei non pochi eh, associati iscritti alla loggia P2 e ti chiederei eh, Lollo di eh, raccontare qualcosa sulla figura di, di Sindona naturalmente potremmo parlare due ore soltanto di lui <ride> ma, però, insomma, <ride> quindi usiamo due esempi e la chiudiamo qua difficilmente <ride> sarebbe una serata piacevole eh, però ecco eh, andiamo più veloci su, su di lui ma no, per... per... Capire Sindona e per raccontare Sindona bastano due episodi. Eh, lui è un, un faccendiere, un uomo mischiato con eh, pare la, il Vaticano, la criminalità, cosa nostra, i servizi segreti anche stranieri. E per raccontare però questa figura basta, basta raccontare del 1979, quando due anni prima della scoperta degli elenchi della P2 era ehm, sotto processo a New York per il crack bancario della Franklin Bank, in cui lui era coinvolto. Era sotto processo e per sfuggire al processo finge un rapimento. Finge un rapimento al punto che si fa portare in Italia, invia delle lettere alla famiglia, ai parenti, all'avvocato, per confermare e rafforzare questa tesi del sequestro e si fa sparare ad una gamba. Poi. Si fa prendere, si fa riportare a New York e si fa ritrovare in una cabina telefonica di New York, un personaggio piuttosto particolare e spregiudicato. L'altro episodio per raccontare questo quest uomo terribile è sicuramente la figura di Giorgio Ambrosoli, un uomo per bene, come tutti lo definivano, che. Si è trovato in mano i faldoni della bancarotta di un'altra banca di investimenti, di un'altra banca privata, sempre associata a Michele Sindona. Ambrosoli aveva capito che c'era qualcosa che non funzionava in quella banca, aveva capito che c'erano degli affari sporchi, aveva capito che c'erano delle condivenze con la criminalità. La moglie gli chiese di lasciar perdere. Lui disse no, devo andare avanti per il bene dello Stato, lo devo, lo devo portare alla fine. Michele Ambrosoli arrivò al punto. Giorgio Ambrosoli. Di, eh, scusate, eh, non, Giorgio, non eh, facciamo dei mix no, esatto. impropri. Giorgio Ambrosoli arrivò al punto di ricevere queste telefonate, che vi facciamo sentire e leggere perché è un po' più semplice. Un cornuto e un bastardo che a pochi giorni dalla consegna della sua relazione viene ucciso con quattro colpi di pistola da un sicario della mafia, della mafia americana che si scoprirà poi essere al soldo di Michele Sindona. E tra l'altro diciamo, il motivo per cui Michele Sindona era all'ergastolo nel momento in cui muore con quella tazzina di caffè misteriosa, eh, il motivo per cui è stato condannato era precisamente eh, l'assassinio di, di Ambrosoli. Siamo nel 1979 quando Giorgio Ambrosoli viene, viene assassinato. E eh, in un certo senso questa vicenda che abbiamo appena, appena visto, appena sentito eh, di, di Michele Sindona e di Ambrosoli si lega un po' al protagonista o a uno dei protagonisti di, di questa puntata perché, e leggo dalla puntata, durante le inchieste sullo spregiudicato finanziere d'avventura siciliano, Michele Sindona, i magistrati di Milano si imbattono spesso in un personaggio strano legato a Sindona. È un imprenditore che ha una sessantina d'anni e che opera dalle parti di Arezzo, in Toscana. Il suo nome è Licio Gelli. Licio Gelli è una figura... Ambigua, misteriosa, inavvicinabile e questa immagine una foto che ha fatto abbastanza la storia, no? ne parlavamo prima, lo, lo, questa sì. è, è una delle, delle immagini forse più note di, di Licio Gelli che appunto viene sostanzialmente eh, beccato, no? viene, viene individuato durante le indagini su, su Sindona. Come quando cerchi qualcosa e trovi qualcos'altro. Esattamente ed è una figura molto difficile da inquadrare, che è difficile da definire. Eh, lui diciamo, è stato volontario da molto giovane, quando aveva 19 anni in Spagna, nella, nella guerra civile dalla parte dei fascisti di Franco, poi in Italia aderisce ai gruppi universitari fascisti, quindi diciamo, alla gioventù in un certo senso eh, fascista, si arruola tra i repubblichini, quindi... Eh, diciamo, i militanti della Repubblica di Salò che era la, la Repubblica fedele a Mussolini e Hitler dopo l'8 settembre poi improvvisamente si riscopre antifascista quando le cose iniziano a mettersi, a mettersi male si dice che insomma, abbia fatto il doppio gioco no? con gli alleati, con, eh, con i fascisti collabora forse con i servizi segreti alleati questo diciamo, è un elemento che aggiungiamo e poi dopo la guerra insomma, si avvicina al potere politico in un certo senso diventa collaboratore di due parlamentari della DC vicini a Giulio Andreotti eh, diventa questo è un episodio interessante diventa direttore di uno stabilimento che produce materassi a Frosinone quindi non propriamente uno dei luoghi più rilevanti della politica italiana ma 1960 quando questa ditta di materassi di Frosinone viene inaugurata Partecipa lo stesso Andreotti, che è ministro della Difesa a quell'inaugurazione, però partecipa al feudo elettorale: lui. esatto, era il suo feudo elettorale. Partecipa a un cardinale. E, e Gelli è considerato e descritto come l'uomo che collega tutti. Questa è una frase di un parlamentare del movimento sociale che è piuttosto efficace, direi nel raccontare la sua figura. E qui dobbiamo dire una cosa che credo sia importante, diciamo perché effettivamente quando arriveremo tra un attimo a parlare di questa famosa loggia P2 non dobbiamo pensare che la loggia P2 sia rappresentativa di tutto ciò che è massoneria eh, nella puntata tra l'altro ne parliamo abbastanza a lungo cioè proviamo a raccontare ma ah sì ma anche perché no? la storia della massoneria parte dagli inizi del settecento qui parliamo della fine del novecento quindi ha una storia di un certo tipo eh, la massoneria è da subito potremmo dire osteggiata da, da un potere che è quello della Chiesa spaventata da, da una simbologia molto definita che è quella dei portatori la, la livella, il compasso eh, non, è, non è una dottrina ma è un metodo questo la massoneria ci tiene a specificarlo un metodo di libera condivisione e di libera eh, discussione tra uomini Um, non c'è un, un carico religioso su questo, su questo istituto al punto che non è solo osteggiata dalla Chiesa, ma è osteggiata da un'altra grande forza del Novecento, poi, che è il fascismo, perché Mussolini, ancora prima di mettere al bando i partiti, mette al bando la massoneria. E diciamo la cosa che, che dobbiamo ricordare è che, appunto, massoneria è tante cose diverse, ci eh, sono, sono organizzazioni di, di ispirazione massonica diciamo dedite a, a filantropia, a scambio culturale e tra l'altro un aspetto curioso nel senso che effettivamente magari vi sarete chiesti tante volte ma perché il compasso, no? ma perché la livella, perché la massoneria nasce, il nome stesso massoneria, Freemasons, no? nasce come luogo di condivisione dell'arte edilizia Uh, e quindi inizialmente aveva questo connotato che poi ovviamente cambia, ma insomma è importante ricordare prima di arrivare nel dettaglio di che cos'era la P2 che diciamo, la massoneria e no, tante cose diverse non possiamo ricondurre unicamente a ciò che adesso scopriamo meglio, cioè questa loggia segreta, occulta di nome P2. Cortini stesso cioè, aveva specificato in un'intervista alla RAI, aveva detto la P2 è qualcosa di schifoso e terribile che nulla ha a che vedere con, con la massoneria, questo me lo ricordo molto bene e mi ha colpito molto di questo passaggio di San Robertino. Insomma quello che accade e che collega no, la figura di Licio Gelli, questo imprenditore faccendiere, a ciò che poi diventerà lo scandalo P2, è che nel 70 Licio Gelli viene incaricato di riorganizzare la P2 che era una loggia massonica e inizia a reclutare adepti nella politica, nel giornalismo, nelle forze armate, nei servizi di intelligence e, e diciamo che in questo senso lui è il, non proprio il, il fondatore ma il costruttore di ciò che effettivamente noi poi interpretiamo e consideriamo eh, P2 come per Sindona c'è un passaggio che riassume molto bene eh, la figura di Licio Gelli c'è un addirittura in questo caso è un'intervista uscita sul, sul Corriere della Sera un anno prima della scoperta del, degli elenchi la, la leggiamo? leggiamo il passaggio, della, del, passaggio del podcast che la racconta c'è anche un pic, una piccola sorpresa finale ma chi di voi ha sentito la puntata già la conosce A ottobre del 1980 mesi prima della scoperta degli elenchi, era apparsa sul Corriere della Sera, a pagina 3, un'intervista a Licio Gelli. Il titolo era «Parla per la prima volta il signor P2, il fascino discreto del potere nascosto». Gelli veniva descritto come capo indiscusso della più segreta e potente loggia massonica. È un'intervista molto interessante se pensiamo a quello che verrà fuori poi mesi dopo molto importante anche per capire i linguaggi, i sottotesti, la sfuggevolezza del personaggio Gelli. Quando l'intervistatore gli chiede il suo orientamento politico, Gelli risponde. Mi è capitato spesso di non ricordarmi nemmeno il mio nome. Non pretenda che mi ricordi il mio orientamento politico. Gli chiede che cos'è la P2 e Gelli prontamente. Si tratta di un centro che opera per il bene dell'umanità. Una domanda è sui servizi segreti e della P2, e già li svia. Non ricordo chi fa parte dell'istituzione. Davvero la P2 è il potere più grosso della Repubblica? Gli chiede il giornalista. Io annovero moltissimi amici, sia in Italia sia all'estero, ma tra l'avere amici e avere il potere ci corre e molto. Il maestro venerabile afferma che, se mai fosse eletto a capo dello Stato, opererebbe una completa revisione della Costituzione, alla domanda «cosa vuol fare da grande?». Gelli dice che rispondeva «il burattinaio». Il giornalista commenta «quella che leggiamo è solo una delle sue facce, le altre sono celate in qualche parte del mondo». L'intervista, abbiamo detto, è molto interessante, ma è significativa l'identità dell'intervistatore. È un giornalista già molto noto, infatti. Ha scritto il testo di Se Telefonando, una delle canzoni più famose di Mina. Si chiama Maurizio Costanzo, ed è la tessera 1819 della loggia P2. E questo ci dice, diciamo, anche della penetrazione che la P2, che adesso proveremo a definire, a raccontare, ha avuto in quella fase della vita pubblica italiana in tanti settori, incluso il giornalismo, incluso il mondo eh, dell'informazione. Poi accade qualcosa, accade praticamente, anzi circa un anno, dopo, poco meno di un anno dopo questa intervista, che è del maggio del, del 1980, succede che due magistrati, i magistrati che avevano scovato il nome di Licio Gelli durante le indagini su Michele Sindona e sul crack del Banco Ambrosiano. I due magistrati che qui vediamo, eh, Colombo e Turone, Colombo che poi sarebbe stato noto anche per diciamo, indagini successive di una decina di anni dopo. Ed è incredibile, non si trovano immagini di Colombo e Turone insieme. No, insomma, sono, sono loro due. Ecco, questi due magistrati insomma, decidono di fare qualcosa, no? Ma è molto interessante perché dicevamo prima... Quando cerchi qualcosa e trovi qualcos'altro, loro si imbattono in queste agende di, di Sindona e trovano continuamente questo nome di Gelli, ci sono quattro recapiti sotto il nome di Gelli. Un giorno allora decidono di far scattare uno, una perquisizione generale su tutti e quattro gli indirizzi, ma senza avvisare nessuno, perché avevano paura di fughe di notizie, quindi si prendono dei finanzieri, la guardia di finanza, e cominciano a girare tutti questi, questi quattro indirizzi vanno al primo, non trovano nulla, vanno al secondo, non trovano nulla, arrivano al terzo, Villa Vanda, la famosa villa di Licio Gelli nella, nelle campagne di Arezzo, bellissima, e non trovano nulla. Arrivano poi, l'avevano lasciata per ultima, in buona sostanza non ci credevano probabilmente neanche loro, a Castiglion Fibocchi, siamo vicini ad Arezzo, c'era una ditta di abbigliamento, la Giole, in cui Licio Gelli aveva un ufficio voi arrivano. chiederete perché aveva un ufficio in una ditta di abbigliamento fuori Arezzo e non era non neanche credo. feudo di Andreotti. Vale. Esatto. arrivano in questa, in questa ditta di abbigliamento e perquisiscono, non trovano nulla ma vedono una cassaforte non riescono ad aprirla, c'è la segretaria, la signora Carla se non ricordo male di Licio Gelli che gli dice guarda io non so nulla, non ho la chiave, grazie di vederci". quando sta per uscire dicono ma aspetti un secondo le prendono la borsetta, perquisizione e trovano o oh, oh, la chiave della cassaforte dentro la cassaforte trovano quello che nessuno di loro si sarebbe aspettato oggettivamente non stavano cercando quello e si trovano davanti a delle liste e cosa c'è in quelle liste? ci sono tanti nomi i nomi degli aderenti a questa loggia segreta di nome P2 sono 962 nomi Qui partiamo con un elenco di numeri e nomi, ma stiamoci dietro perché fa caponare la pelle. 119 ufficiali delle forze armate, tra cui 22 generali dell'esercito, 5 generali della Guardia di Finanza, 12, 12 generali dell'arma dei carabinieri, 4 generali dell'aeronautica, 8 ammiragli della Marina Militare Italiana. Ci sono 22 dirigenti di polizia, 5 prefetti, 44 parlamentari, 3 ministri in carica, 30 giornalisti, 128 dirigenti di aziende pubbliche, magistrati, diplomatici, imprenditori, tra i quali Silvio Berlusconi. Negli elenchi c'è anche il nome di Michele Sindona, come quello di un altro banchiere, il banchiere di Dio lo chiamavano, Roberto Calvi. Presidente del Banco Ambrosiano, coinvolto in trassici finanziari tra mafia, massoneria e Vaticano, l'anno dopo verrà trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra. Ma sui registri nella cassaforte ci sono soprattutto i nomi dell'intero vertice dei servizi segreti italiani. Sono nomi di persone importanti, i nomi degli aderenti a una loggia massonica segreta che si chiama Propaganda 2 cioè P2. E che la P2 sembra arrivare ovunque, appare da subito chiaro anche a chi sta compiendo la, perse la... Pardon, non la persecuzione, la perquisizione, a chi sta compiendo la perquisizione, in quella ditta di Castiglion Fibocchi. Al colonnello Vincenzo Bianchi, a un certo punto, mentre sta compiendo la perquisizione, arriva una telefonata. So che stai lì e hai trovato degli elenchi sappi che in quegli elenchi ci sono anch'io, dall'altra parte del telefono c'è un signore che si chiama Orazio Giannini ed è il suo capo, è il comandante generale della Guardia di Finanza e questo episodio raccontato da, da, dai protagonisti eh, nuovamente ci dice no, di, di quanto fosse eh, radicata, quanto fosse pervasiva la presenza della P2 nelle istituzioni e in particolare in un comparto molto delicato delle istituzioni che è quello delle forze armate, dei servizi di intelligence, dell'esercito, eh, delle forze dell'ordine qui vediamo alcuni elenchi, alcuni nomi su questi quasi mille nominativi che vengono, che vengono trovati questa se vi interessa è la ricevuta come vedete sì, ci sono assolutamente a caso ci sono personaggi dell'imprenditoria del, del, del, del giornalismo come dicevamo prima quindi non solo figure diciamo così istituzionali ma c'è un po' una bella fetta del potere italiano, no? del potere politico del potere economico e che si fa con questi elenchi? è una domanda che Colombo e Turone si, si pongono perché capiscono di avere in mano della roba che scotta, capiscono di essere in qualche modo anche in pericolo. Si fanno scortare ad una caserma della Guardia di Finanza, prendono questi faldoni, questi 962 nomi, li mettono in una stanza blindata e ci mettono un finanziere armato davanti alla porta. Fanno tre copie, tre fascicoli, li nascondono in tre posti diversi, e poi però arriva il momento di doverlo dire a qualcuno. Da magistrati si rivolgono al governo. In quel momento però Sandro Pertini, il presidente della Repubblica in carica, si trova all'estero e quindi decidono di rivolgersi al presidente del Consiglio in carica, Forlani. Qui abbiamo tra l'altro l'immagine, credo, dell'insediamento del suo governo. Questo sì. è il giuramento, vedete Pertini al centro e Forlani alla sua sinistra. È un momento molto particolare. Proviamo a immaginarci la scena. Arrivano questi due magistrati milanesi, uno scapigliato, l'avete visto, Colombo. Arrivano in anticamera e i responsabili di gabinetto che si trovano davanti l'avevano letto qualche ora prima negli elenchi della P2. Ok arrivano davanti a, al Presidente del Consiglio e gli dicono «Guardi, è venuta fuori questa cosa» e gli spiegano la gravità della situazione. Subito, oggettivamente, Forlani fa qualcosa che, che avremmo fatto chiunque di noi. Dice, ma «Siete sicuri che siano autentici?» Cioè, «State portando una bomba atomica in, sul, sulla scrivania, no?» «Beh, sì, siamo abbastanza sicuri che siano autentici, però…» Gli viene in mente un... non è un escamotage, gli viene in mente un... neanche un trucco, un qualcosa per, per dimostrargli l'autenticità di, di, di, di quelle liste. Il guardasigilli, il ministro della giustizia, chiamato chiamato guardasigilli perché controfirma tutti gli atti del governo. Allora gli dicono, guardi, Adolfo Sarti, tre ministri in carica, uno era Adolfo Sarti, ministro della giustizia, e negli elenchi della P2. Prenda, ce l'avrà un documento con una sua firma, lo tiriamo fuori, guardiamo se vediamo se la firma corrisponde. Eh. Ma no, non corrisponde. È abbastanza uguale. Un po' ci assomiglia, un po' ci assomiglia. Beh, no, è proprio uguale, è proprio lei. Però sono fotocopie. Sì. Presidente, però gli originali ce li hanno sotto chiave in caserma. Quindi questa è una bomba atomica, l'abbiamo detto. Viene fuori il 18 marzo del 1981 e questa bomba atomica si ripercuote nel, nel 17 marzo, scusatemi: si ripercuote nelle pagine dei quotidiani del 18 marzo 1981 così. E eh, non è un errore di slide. Cioè, il giorno dopo, sui giornali non c'è traccia di quello che sta succedendo uh, letteralmente nei corridoi dei palazzi romani, no? Si parla di CGL a Napoli, si parla di pensioni, di scioperi, uh, insomma, sul momento non se ne parla, n nessuno sa sostanzialmente nulla di quello che sta avvenendo. Quello che succede è che però, dopo uh, in realtà, dopo, do dopo poco, e tra l'altro, il giorno dopo il referendum sull'aborto, esattamente il giorno dopo, il governo decide di dire insomma, che cosa sta accadendo e si apre uno scandalo enorme. Si apre uno scandalo che appunto prima si affaccia così, i primi nomi, no? sembra quasi un'indiscrezione un e poi come vediamo no? eh, diventa lo scandalo più, più grosso, più, più rilevante del, del il periodo. Il giorno dopo la pubblicazione delle liste. Esatto, maggio, maggio 81, infatti era subito dopo il referendum sull'aborto. E uno scandalo enorme, tant'è che cade il governo, anche perché c'erano dentro ministri ne, nelle liste. Eh, insomma, è un passaggio che ha una sua rilevanza anche per il paese che eravamo, per la società che eravamo. Perché? Perché dà l'idea a tanti italiani che il vero nucleo del potere non fosse nelle sedi della democrazia non fosse a Montecitorio, a Palazzo Chigi, a Palazzo Madama, al Quirinale, ma che stesse altrove. Il, il cuore nero del potere, così diciamo nella puntata, stava altrove non soggetto al co ai controlli della democrazia ed è qualcosa che colpisce moltissimo l'opinione pubblica in quel periodo. E qui introduciamo una figura che... È protagonista del tentativo di capire esattamente che cos'è questa loggia P2, che obiettivi ha, quanto è coinvolta, quanto è coinvolta questa ragnatela, no? come leggiamo, nei gangli dello Stato, della sicurezza, dell'ordine pubblico, delle, in, delle inchieste su tanti misteri italiani. E, come dire, adesso raccontiamo chi è questa figura che, che, già, che già sapete, eh, cominciando però anche da un elemento importante che dobbiamo dire, cioè P2, centro di potere finanziario, sicuramente c'erano dentro banchieri mh, legati a scandali finanziari, quindi indubbiamente era un centro di potere finanziario. La domanda a cui si cerca però di rispondere è ma aveva anche delle ambizioni politiche, cioè voleva incidere sulla politica italiana questa organizzazione? Ovviamente sì, purtroppo sì la persona che stiamo per introdurre diceva che non solo la P2 è la faccia scura della luna, lo diceva perché per spiegare che la P2 ha l'obiettivo di sostituirsi allo Stato erodendolo da dentro, mangiandolo da dentro, erodendo le sue istituzioni e sostituendosi a esso e la figura che, che adesso raccontiamo è legata a un'indagine, un'indagine che sta per partire, siamo nel 1981, nel dicembre del 1981, il Parlamento istituisce una commissione parlamentare d'inchiesta per fare luce sulla loggia P2. A presiedere questa commissione è una deputata democristiana veneta che è stata partigiana e che nel 1976, pensatene, solo nel 1976 è diventata la prima donna a ricoprire la carica di ministro del nostro paese. Prima ministro del lavoro, poi ministro della sanità. E si chiama Tina Anselmi. Tina Anselmi è decisa ad andare fino in fondo, a scoprire la verità. Dice lo dobbiamo alla Repubblica e al popolo che ci ha eletti. Tina Anselmi è un personaggio è un gigante della nostra storia, della nostra storia, appunto, politica, quello che volete. Lei diventa partigiana perché davanti a lei impiccano 31 persone completamente innocenti che nulla avevano a che fare con affari partigiani, decide di, di, di, di scendere in campo, di, di prendere la, la strada delle montagne con il nome di Gabriella, se non ricordo male. Il suo compito è la staffetta partigiana e lei racconta che pur non perdendo neanche un giorno di scuola, ci teneva a sottolinearlo, lei si faceva dai 100 ai 120 km in bici tutti i giorni. Prima parlava, parlavo a cena di e-bike, ecco. Lei racconta di come... Queste 120 chilometri doveva praticamente cambiare copertone quasi tutti i giorni. Aveva, aveva i buchi nei copertoni. È stata, come, come ha detto Lorenzo, la prima donna ministra del, del lavoro e grazie a lei c'è stata una legge sulle pari opportunità. Dopo è stata ministra della Sanità e grazie a lei c'è stato l'input per scrivere, per redigere la norma sul Servizio Sanitario Nazionale non è proprio una figura minore ed è il motivo per cui viene messa a capo di questa commissione d'inchiesta. che come dicevamo bisogna capire se aveva degli obiettivi politici. Esatto e diciamo quello che poi avviene a un certo punto, anche qua devo dire, non si è mai del tutto capito quanto questo ritrovamento no, sia stato eh, così casuale o, o quasi casuale, insomma a un certo punto viene ritrovato questo documento che stiamo, che stiamo vedendo che è intitolato lo vedete piano di rinascita democratica e ha tutto l'aspetto di un eh, documento politico no? di, un, eh, di un manifesto politico in un certo senso eh, in questo manifesto politico ci sono gli obiettivi politici per l'appunto di Licio Gelli e della p2 sì schematizzavano ciò che doveva succedere allo Stato. Prima nell'intervista a Maurizio Costanzo abbiamo sentito che la Costituzione era un abito liso. Gelli diceva, usava questa espressione, ci hanno spiegato, Anna Vinci che abbiamo intervistato per questa puntata, amica e biografa di Tino Anselmi, che è un tipico linguaggio piduista. Parla a chi deve capire. In questo documento si spiega passo passo come bisogna rivoluzionare lo Stato. Abolizione delle province, riduzione del numero dei parlamentari, abbiamo la Camera che ha una funzione politica e il Senato che invece ha una funzione economica, liberalizzazione di tutte le televisioni private e privatizzazione della RAI, ma soprattutto controllo massimo dello Stato sulla stampa. Sì, diciamo che, come abbiamo già visto, la, la, la P2 cercava di inserirsi no, nel, nel controllo dell'informazione con l'idea che controllare l'informazione volesse dire controllare l'opinione pubblica, avere leve no, per, per incidere sul, sul potere. E, e questo documento è un documento che, per carità, include molte proposte, anche legittime se vogliamo, no? anche... Alcune sono state anche applicate, peraltro, nel, nel tempo, e non penso perché, come dire, per dare seguito al, al, ai progetti di Gelli. Ma ci sono tante proposte diverse. Un'altra curiosa eh, è che questo documento dice che in Italia ci deve essere un partito moderato di destra e un partito moderato di sinistra, no? deve esserci un sistema più eh, quasi presidenziale, con, con un potere esecutivo più forte. Ci sono tante suggestioni, tanti suggerimenti, potremmo dire, potremmo dire così quello che, che non è chiaro però è se quelle liste, ritrovate quei 962 nomi sono tutti gli iscritti alla P2 Tina Anselmi a tal proposito dice due cose la prima è che no quei nomi non sono tutti gli iscritti alla P2 la seconda, e che colpisce molto questa cosa, dice che Licio Gelli è sbagliato a ditare Licio Gelli come l'unico responsabile di tutto ciò che avrebbe voluto fare e che ha fatto la P2. Lei lo chiama un bravissimo direttore generale. La P2 è una piramide con al vertice Licio Gelli, dirà proprio la commissione parlamentare di inchiesta. Solo che sopra questa piramide ne dobbiamo immaginare un'altra, rovesciata come a formare una clessidra. Liciogelli, il venerabile maestro, è il punto di raccordo tra quelli che stanno sopra la piramide rovesciata, che identificano le finalità ultime, e quelli che stanno sotto, cercando di attuare gli obiettivi. I nomi ritrovati a Castiglion-Fibocchi sono quelli della piramide di sotto. In un'intervista al giornalista Sandro Neri, Gelli avrebbe risposto che l'obiettivo della P2 era governare senza essere al governo, fornire suggerimenti e stimoli. Suggerimenti e stimoli, ma è proprio il livello politico quello su cui la Commissione parlamentare e Tina Anselmi vogliono andare fino in fondo, perché i nomi di Licio Gelli e di altri aderenti alla P2 sembrano comparire in un modo o nell'altro in ogni trama oscura, in ogni mistero italiano. Il sospetto è che la loggia P2, la loggia occulta, orientasse le indagini sugli attentati, sulle stragi, su tutti i misteri della cosiddetta strategia della tensione. Da Piazza Fontana alla stazione di Bologna, passando per il treno Italicus. In ciascuno di questi misteri compaiono uomini legati alla P2 e ciascuna di queste indagini è menomata da depistaggi più o meno riusciti. Questa immagine della piramide rovesciata è molto efficace per capire i manovratori e i manovrati che a loro volta poi manovrano mandanti e esecutori no? c'è però un'altra immagine altrettanto efficace che esce sulle colonne, sulla, proprio come editoriale eh, dell'Avanti giornale socialista la firma, la vedete piccolina qua in basso è di un certo Bettino Craxi scrive questo articolo dal titolo Belzebù e Belfagor Belfagor è l'arcidiavolo ed è ovviamente Licciogelli. fa il nome Licciogelli Belfagor che si adopera nelle sue trame oscure per soddisfare le mire di Belzebù, di Satana del suo capo non fa però il nome di Belzebù ciascuno può pensare no, che sia chi preferisce c'è chi preferisce. però una fotografia che ha creato molto imbarazzo, soprattutto perché dopo questo articolo di Belzebù tutti hanno in mente un nome solo. Ci hanno in mente tutti. Eh? Peraltro diamo un contesto, Crax e Andreotti hanno governato insieme a lungo, non si amavano particolarmente ecco. Ecco. È, è, è un personaggio molto diversi nella puntata sia nella puntata su Andreotti di cui si fa l'Italia che è uscita quest'anno, nel eh, 2022 sia la puntata su Craxi anch'essa uscita nella seconda stagione abbiamo tracce no, di questo rapporto difficile quindi chi lo sa se sono le male lingue, sta di fatto che molti immaginano che Craxi con quel bel zebu si riferisca proprio a, a Giulio Andreotti e Craxi non poteva, soprattutto nell'81, perdere l'occasione per affondare il coltello nel suo competitor politico numero uno alla presidenza del Consiglio in quel momento. Qui abbiamo tratto un'immagine di una delle stragi che abbiamo citato prima, 1974, la strage del treno Italicus, treno che viene fatto saltare in aria eh, tra Firenze e Bologna, eh, una strage di, come dire, esecuzione eh, neofascista, della versione nera, eh, ma una strage su cui proprio la commissione di inchiesta sulla P2 eh, dirà parole molto forti, dirà che la P2 è coinvolta in questa strage, è coinvolta in questo treno che, che esplode e che per, peraltro tornerà, perché quando nel 1980 ci sarà il terribile attentato di Bologna, il 2 agosto, saranno molte le connessioni con la vicenda del, dell'Italicus. E la commissione d'inchiesta sostanzialmente dice che la loggia P2, qui virgolettato, in questo attentato che uccide 12 persone, ricordiamo, la loggia P2 è gravemente coinvolta e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Quello che dice la commissione presieduta da Tina Anselmi è che la P2 in qualche modo ha finanziato, ha assistito, ha ispirato la bomba di matrice fascista che ha fatto esplodere un vagone del treno notturno che andava da Roma a Monaco di Baviera. Ma quindi che fine hanno fatto tutti i nomi della P2? Che fine hanno fatto i nomi del, della piramide di sopra nell'immagine di prima? Una risposta forse Ce la può dare il diretto interessato. Continuano a dire che le liste che sono emerse nell'81 non erano complete. Le liste degli iscritti. Lei stesso dice. Ma sai che non, non, quelle lì non me le ricordo. <ride> non si ricorda dove stanno o non eh, si ricorda che c'è? Non, non mi ricordo avventemente. È difficile, bisogna anche avere una buona memoria. Tante cose non sono Beh, lei ha una buona, buona memoria. Una penso. buona memoria però certe cose molte volte conviene dimenticarle, proprio distruggerle, incenerirle. Una volta incenerite non se ne parla più. È il miglior archivio che esista al mondo. Questo. Sì. <ride> Quando lei incenerisce qualcosa, è la cosa sicura e può dormire tranquilla, che si è incenerita. È, è difficile leggere polvere bruciata, no? Tipico linguaggio piduista, intervista del 2010, è difficile leggere nella polvere di roba bruciata. Chissà che non ci abbia dato un'idea sulla fine che hanno fatto no? alcuni di quegli elenchi, ma diciamo qui ovviamente noi questa sera possiamo darne qualche tratto, sentendo anche le sue parole, ricostruendo la storia, naturalmente nella puntata del podcast è molto più esteso no? il racconto certo. della figura di Licio Gelli, che è una figura davvero complicata da inquadrare, Un, qualcuno che sembrava poter dire tutto il contrario di tutto, di, di contraddirsi costantemente, mentire, dire che non ricorda, poi ricordare, poi dire che in realtà non ricordava davvero. Insomma, personaggio da film, letteralmente da film, scegliete voi il genere di questo film, figura che poi eh, finisce in prigione in Svizzera, poi scappa, insomma è veramente un personaggio da, dalle, dalle mille vite, semplicemente un, un gatto, un sì, gatto è... che sopravvive a qualunque, a qualunque inghippo, a qualunque tentativo di, di portare alla luce la verità e la giustizia, eh, ed è una figura che come abbiamo visto, diciamo fino all'ultimo, eh, ha contribuito ben poco a diradare i, i dubbi su quello che è avvenuto in questa stagione così complicata della, della vita italiana. C'è ancora una cosa da dire e poi ci avviamo verso la fine. Il Ciogelli scappa, come dice Lorenzo, in Svizzera, eh, non viene mai processato in, in Italia, non gli viene, non viene data l'estradizione. Eh, quello, quello che però è, è importante sottolineare è che la commissione d'inchiesta parlamentare che sta per terminare i suoi lavori, nell'84 li finisce, per volere di Tiran Selmi riceve e interroga in udienza pubblica tutti i politici. Perché dice i politici hanno un dovere, noi politici abbiamo un dovere nei confronti del Paese e dobbiamo rendere conto al Paese delle nostre azioni. E c'è una teoria? che secondo alcuni può aiutare a capire questi anni, queste consorterie occulte, le, le complicità, i misteri. La teoria che viene definita dei cerchi concentrici, che è una teoria in realtà relativamente recente rispetto a quei fatti. Sì, perché a pronunciarla è Corrado Guerzoni nel 1995. Guerzoni è uno dei più stretti collaboratori di Aldo Moro in un'audizione della la Commissione Stragi, propone un modello per interpretare gli attentati, gli anni di piombo, la strategia della tensione, È proprio la teoria dei cerchi concentrici. Dice Guerzoni, per cerchi concentrici, immaginateveli no? questi cerchi concentrici, ognuno sa che cosa deve fare. Non è l'onorevole X che dice ai servizi segreti di andare l'indomani mattina a Piazza Fontana a mettere una bomba. A livello più alto si dice che il paese va alla deriva, che i comunisti finiranno per avere il potere. Al cerchio successivo si dice guarda che sono preoccupati. Che cosa possiamo fare? Dobbiamo influire sulla stampa. Così si va avanti sino all'ultimo livello, all'ultimo cerchio quello che dice ho capito e succede quello che deve succedere così diceva guerzoni ognuno non ha mai la responsabilità diretta e diciamo la, la, la, la chiusura quantomeno del percorso che cerca di scoprire la verità sul, sulla loggia p2 sulla sua influenza sulla, sulla politica eh, ci porta in realtà a, a una non risposta in un certo senso, no? perché sì. da un lato la commissione d'inchiesta presieduta da Tinan Selmi ci dice delle cose, dall'altro no? la giustizia ordinaria sì. ne dice altre. Arrivano due conclusioni diametralmente opposte, eh, la commissione d'inchiesta parlamentare dice che la P2 è sfrutta gli stessi meccanismi di protezione e di omertà delle organizzazioni terroristiche e mafiose. Dice che la P2 ha eh, ricevuto l'appoggio di servizi segreti che hanno creato attorno alla P2 una barriera protettiva. Dice sostanzialmente quello che ci raccontava prima Lorenzo, che la P2 è coinvolta nelle trame oscure del nostro paese come il treno italicus e cita anche il golpe, il golpe borghese, il tentativo di golpe. E aggiungo una cosa a proposito di giustizia che spesso in Italia su queste vicende impiega qualche annetto no? per arrivare a conclusione. Stragi di Bologna, ne parleremo ad, ad aprile, proprio qui in una, in una serata di cui si fa l'Italia persino la strage di Bologna, il più grave attentato eh, de della storia italiana, 2 agosto 1980, persino la strage di Bologna, almeno nelle conclusioni della Procura di Bologna, adesso vi, vi spiego poi perché si parla di conclusioni della Procura e non di sentenze, persino in riferimento a questo si arriva a dire, la Procura di Bologna dice nelle nella conclusione delle sue indagini, che Licio Gelli e altre figure legate alla P2, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato, sono tra i finanziatori e o i mandanti occulti della strage del 2 agosto 1980. Perché questa verità, semi verità giudiziaria, sta solo nelle conclusioni della Procura e non in una sentenza? Perché è arrivata nel 2020, e nel 2020 erano tutti morti da molti anni, e quindi è una, come dire, una conclusione di indagine che però non potrà mai essere verità giudiziaria. Ma la verità giudiziaria sulla P2 porta invece è un nulla di fatto. No? Porta a nulla di fatto, siamo a metà degli anni 90 e porta a una soluzione sostanzialmente tombale per, per tutti gli iscritti alle liste, per i reati più gravi. Come abbiamo detto, Licio Gelli non, non è stato rimpatriato dalla Svizzera perché la Svizzera ha concesso l'estradizione per tutti i reati, ma non per quelli di carattere associativo, che era come dire... Processiamo un piromane, ma non per i reati che hanno a che fare col fuoco. Nel due, no, siamo un po' pochi anni dopo, nella Cassazione non ha tempo di esprimersi perché eh, il, va tutto in prescrizione. E quindi finisce così la vicenda giudiziaria della P2 con delle assoluzioni. E chiudiamo con diciamo, la, la, la nostra parte con la lettura. Della fine della puntata di, di Questi Fall Italia, poi avremo un breve estratto che vi invitiamo ad ascoltare insieme a noi. La storia torbida della P2, delle connivenze, dei depistaggi, dei giri di soldi sporchi, sembra una storia irrimediabilmente italiana, fatta di mezza verità e di inchieste che conducono a esiti divergenti, abitata da consorterie più o meno lecite da personaggi che sembrano scritti per una serie tv, per quanto trafficano, millantano, dissimulano. Quella della P2 è una storia esemplare di cambiamenti auspicati o scongiurati, che si intrecciano e che sembrano annullarsi a vicenda. Una loggia segreta che vuole deformare le istituzioni e la democrazia, ma che cerca anche di destabilizzare per stabilizzare, di arrestare il cambiamento per non disturbare sistemi di potere, centri di interesse, legami, affari. Qualcuno ha scritto che la loggia P2, la sua brama di potere, il suo cinismo, sembrano richiamare una massima che si ritrova nel romanzo Il gatto pardo. Bisogna che tutto cambi perché tutto resti com'era. Per Gelli e per i suoi, sembra che tutto debba muoversi, perché tutto rimanga immobile. Non sono parole al vento, sono le parole di una donna che aveva a cuore la verità e la Repubblica, e che si chiamava Tina Anselmi. La la fai per il Paese, la fai per la tua gente. La fai perché cammini. Se io con una carità ti do una pagnotta, ho tolto la fame a una persona, quando io faccio una legge giusta, io risolvo il problema di mille persone. Quando quella notte abbiamo varato la legge di tutela della maternità ed eravamo lì in guerra con l'orologio perché dovevamo votarla prima che il Parlamento chiudesse i suoi lavori, beh, quella notte con le, le colleghe di altri partiti siamo andati fuori, abbiamo svegliato un oste che aveva l'osteria vicino, abbiamo detto fuori che dobbiamo brindare, brindare a che cosa? Si era affermato un principio con quella legge, tu madre hai il diritto di essere tutelata, ti voglio tutelare, non è una piccola cosa. ed ecco in Anselmi. Grazie a tutti voi.